Igor, tu sei in un momento di, di sviluppo, gli ultimi tempi, insomma... Da gennaio abbiamo deciso di metterci in gioco, ecco, tenendo conto che sicuramente il momento è particolare, però, eh, e qui mi riallaccio a quello che stavo detto fino ad ora, cioè la forza del gruppo è anche questo, cioè ci hanno stimolato, ci avete stimolato in, in tutto e per tutto, e no, soprattutto non ci avete abbandonato, perché, diciamo, questa idea è venuta fuori di crescere anche... Eh, dopo quello che è successo l'anno scorso, perché siamo una di quelle agenzie che anche nel momento di chiusura con il lockdown siamo riusciti, grazie alla Toscano, comunque sia, grazie all'azienda, a, a proporre i nostri immobili, addirittura a venderli. fine, perché eh, è stato un momento particolare, però è stato lì che... Per noi è cambiato qualcosa perché ci siamo sentiti veramente parte della famiglia, poi alla fine, perché comunque sia, siamo stati costantemente in contatto. Telefoni con, con i webinar, con, con le chiamate, quindi è stata una bella crescita poi alla fine anche per noi. E quest'anno diciamo visto che da gente immobiliare sono diventato imprenditore, l'idea è quella di crescere ancora. Ecco, come diceva anche Danilo, cioè, i step ci sono. E la cosa bella è che tutto è meritocratico, alla fine, quindi non c'è. Eh, nessun tipo di favore cioè Se si, se si lavora, se c'è l'impegno Si cresce e si va avanti Quindi questo è, è fondamentale Anche il gruppo che lavora con me eh, A cui ci tengo e quindi ringrazio con la fine Seguendo il metodo diciamo che tutti quanti siamo dei, Abbiamo i nostri tasselli Quindi siamo fondamentalmente mirati per lo stesso obiettivo eh, bene. Eh, Insomma a te basta Manca un'apertura per diventare un area manager eh? Quindi so eh. okay, che stai... <ride> puntando quell'obiettivo me l'hai confidato sì, assolutamente, assolutamente sì e poi questa testimonianza viene da una persona come Igor che lavora con noi da vent'anni eh è sì. stato negli anni, nel 2000 esattamente quindi sono 21 anni con questo, questo. Ho visto la crescita, ho visto la crisi e oggi diciamo che stiamo rivedendo quello che era prima della crisi sicuramente, quindi come dicevano anche i miei colleghi, sicuramente oggi c'è molta richiesta, molte persone che entrano nelle nostre agenzie, primo perché comunque sia sono belle anche a vedersi e poi perché comunque sia c'è la professionalità perché... Eh, lo viviamo tutti i giorni il passaparola le recensioni sono fondamentali nel nostro lavoro quindi eh, e ce lo fanno presente e lo viviamo poi alla fine quindi è importante per, per il nostro lavoro allora, eh, le gare commerciali che facciamo? e il tuo staff è lì cioè, insomma <ride> Costanza, sì, sì. Eh, è eh, stata eh, la eh, chiave eh, di volta nel nostro lavoro perché eh, con, prima con la vecchia Champions League e poi adesso con le gare commerciali ci siamo sempre messi in gioco e da una parte è divertente perché comunque sia è come un gioco, però dall'altra parte è sia remunerativo e sia comunque sia... Da, da adito a chi, a chi le fa di poter, di poter vincere un qualcosa o comunque sia di, di essere partecipe ancora nel gruppo. Quindi sono state di grosso stimolo per tutti quanti, dalla segreteria ai, ai vari consulenti. Ecco. Sì, come hai detto te, insomma, noi da sempre facciamo delle gare commerciali, gare, gare motivazionali, perché indubbiamente l'essere umano quando gareggia dà il massimo e quindi bracciale. Eh sì, è fondamentale lo stimolo e quindi la competizione quindi la volta da lo facevamo per una parte. pizza e sì, da sempre le abbiamo sì, sì. fatte ma non ci siamo fermati neanche eh, durante il periodo di lockdown sì, e, e ancora fino ad oggi le facciamo nelle nostre dirette facebook che invito tutti a seguire ogni mese